La storia è un romanzo fondamentale del Novecento ed è una delle descrizioni del, degli effetti della guerra sugli esseri umani eh, più potenti che ci sia. Io credo che chiunque legga questo romanzo non possa scordare mai più la meraviglia di questa invenzione di questo personaggio di Useppe, di questo bambino figlio della protagonista Ida Ramundo, questa maestra elementare, un essere assolutamente semplice e un soldato tedesco di passaggio a Roma, il romanzo inizia proprio così, e la descrizione di Roma... Di questa Roma macerata, ferita, il bombardamento al verano, le persecuzioni razziali, ci sono delle pagine che hanno proprio, che ti si scrivono nella memoria, eh, perché sono indimenticabili nella loro descrizione letteraria. Invaso dal presentimento di una sorpresa ineguagliabile, Giuseppe dette un'occhiata dalla finestra di cucina e sgranando le pupille senza nemmeno affibbiarsi i sandali infilò le scale in una discesa febbrile in questo romanzo la, la voce è quella dell'amorante della cioè è, è come se mentre in Arturo c'è Arturo che parla qua è proprio l'amorante che racconta e parla in prima persona partecipando alle sorti di, questi, di queste vittime senza sentimentalismo ma con un sentimento veramente prezioso. Tale fu il primo incontro di Giuseppe con Bella. Quel cane, di fatti, era in realtà una femmina e portava già il suo nome di Bella da prima ancora di incontrarsi con Nino. Chi glielo avesse messo da principio non si sa. La capacità di descrivere gli ultimi, di farli diventare personaggi epici in qualche maniera, è fantastica perché c'è proprio l'epica dell'umano, dell'umano in tutte le sue accezioni. In certi momenti, mentre registravamo il libro, ci dovevamo fermare per quanto emotivamente sollevasse. Insomma, è un romanzo potente, forte, per la capacità di metterti davanti all'orrore. E questa è un'azione politica, perché non c'è... Secondo me nessuna forma più alta di coscienza rispetto all'orrore della guerra di quella di rivelarne gli effetti devastanti che ha proprio su tutti gli esseri umani nelle declinazioni più varie. È incredibile come l'amorante riesca a descrivere dei personaggi che ti si incarnano immediatamente, li vedi, ti appaiono nella loro forma fisica come se li conoscessi, ti accompagnano eh, nella lettura come esseri che animano il tuo personale universo ti sembra immediatamente di conoscerli e riconoscerli e questa è una, una capacità molto rara degli scrittori che lei ha in maniera sublime per me è un, è un tale onore leggere l'amorante che spero di essere stata all'altezza della, della sua capacità e spero che sia un, questo sia un modo per poterlo fare arrivare ai ragazzi con più facilità